Buonasera, bentrovati, bentrovati per questa presentazione eh, del, del libro di Vittorio Emanuele Parsi. Eh, Vittorio Emanuele Parsi lo, lo conoscete, autore del libro di cui parliamo questa sera, ma eh, anche e soprattutto professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Questa sera ne parliamo con eh, Fabio Armao, professore di relazioni internazionali all'Università di Torino. Eh, cominciamo dal, dal titolo, Il posto della guerra, che è dal titolo al libro edito da Bompiani, di cui parliamo questa sera, che è in teoria l'Europa, no? cioè nel libro dici eh, l'Europa è sempre stata, stata nell'ultima fase della sua storia l'abbiamo considerata il posto della pace, oggi è diventato il posto della guerra vogliamo partire da qui? Ma sì, intanto buonasera, grazie di essere qui perché questo? Perché se pensiamo al continente europeo, il continente europeo vanta una, un record di bellicosità rispetto a qualunque altro continente al mondo. Eh, ed è un, un record di bellicosità che affonda, diciamo, negli ultimi 2500 anni, quindi non esattamente lo, lo spazio di un mattino, come si direbbe. E poi dopo la Seconda Guerra Mondiale ha conosciuto invece un'inversione di tendenza. Eh, di fatto l'Europa è stato il posto in cui negli ultimi 77 anni eh, non ci sono state più guerre interstatali con lo scopo di annettersi un pezzo di territorio altrui. Eh, considerate che mh, i tre quarti delle guerre che noi abbiamo censito nella storia dell'umanità hanno come scopo principale l'annessione di territori altrui. Per cui dire che questo non c'è più come causa vuol dire togliere i tre quarti delle cause dei conflitti. E questo è l'elemento di, di, di novità eh, e quindi anche di preoccupazione. Aver fatto tornare l'Europa al posto della guerra da parte di Putin è una cosa enorme, ma non perché solo per la, la storia europea, ma anche perché la storia europea era riuscita a convertire quella macchina da guerra effettiva che è sempre stata lo Stato, in qualcosa che riusciva invece a trovare delle forme di collaborazione reciproca e non è così scontato perché appunto la storia europea è una storia di guerra perché l'Europa progressivamente costruisce questa incredibile macchina da guerra che è lo Stato che è il motivo per cui Cortés annichilisce Montezuma non per quattro cannoni, due cavalli e un paio di corazze ma perché Cortés ha nella testa lo Stato e Montezuma no e questo gli dà un vantaggio competitivo incredibile e i 300-400 anni di anche 500 quasi, di supremazia europea nei confronti del resto del mondo è legata a questo, a questa specialità, di questo terribile amore per la guerra, come lo chiama un, uno psicanalista americano morto da non moltissimi anni, che caratterizza la storia europea. Allora, questa è la cosa grave, e quindi non è una, una cosa grave perché gli europei siano più importanti degli asiatici, gli africani, gli oceanici o quant'altro ma perché questa era stata la grande inversione, perché l'Europa aveva portato le guerre nel mondo, sia in termini imperialistici, sia in termini di capacità di predare risorse, per fare che cosa però? Guerra intestina all'Occidente. Perché i francesi, i portoghesi, gli spagnoli, gli inglesi predavano all'esterno, ma per combattersi tra di loro. E quindi anche questa è una cosa che spesso ci sfugge, perché noi siamo molto attenti a una lettura, che è un pezzo e ci mancherebbe altro della, della nostra rapacità, ma ci, ci dimentichiamo che quella rapacità non era la rapacità di un soggetto politico unitario, era la rapacità di una, una inesauribile voglia di autodistruggersi. E poi fatto grave perché questa costruzione della pace non era avvenuta attraverso la trasformazione delle menti, dei cuori delle menti o la rivelazione di qualche messaggio profetico, ma quando mai? ma era avvenuto attraverso la politica e le istituzioni. C'è cioè un lavoro quotidiano, con difficoltà, in mezzo a mille frustrazioni, che aveva consentito di fare innanzitutto della pace la regola intra-occidentale, ma una regola così forte da attrarre ai suoi comportamenti, non ai suoi convincimenti e badate, ma ai suoi comportamenti, che è il minimo che possiamo chiedere. Beh che le persone cambino idea, ma che le persone si conservino anche le loro idee, ma si comportino in maniera differente. Così forte queste, questa efficacia e questa prospettiva che creava la pace intraeuropea da attrarre irretire irretire progressivamente nella sua logica anche attori che non erano democratici, non erano particolarmente attratti dai principi, ma che dicevano, ok, pur di giocare i vantaggi di questa partita, mi comporterò come gli altri. Questa rottura, quindi una rottura, Enorme, perché mette in revoca tutto questo, ci ributta in quell'incubo del dover cambiare la nostra natura, che è un incubo perché non succede mai, quindi ci riaffida alle profezie, a queste cose che sono molto interessanti, anche piacevoli per alcuni aspetti, ma che alla fine, nel nome delle profezie, sono state condotte le più grandi tragedie. L Ultima cosa che dico, poi mi fermo. Questa costruzione della pace rimonta al 1945, cioè al post-1945. Sono almeno 2000 anni che esistono religioni rivelate monoteiste, poi a scalare, veniva un po' da noi, a parte la religione ebraica che è un po' un caso a sé, no? E non ha cambiato niente. Cioè il paradosso è che chi voleva cambiare l'anima del mondo e pensando su questo, di costruire chissà che cosa, ha alimentato guerre di religioni, di religioni distruttive per secoli. E questa piccola cosa, un pochino molto laica, molto anche un po' modesta dal punto di vista delle pretese, che è il liberalismo politico, in 250 anni più o meno, ha costruito gli effetti della produzione di un cambiamento. E anche questo ci dice tante cose sulla situazione attuale, su come guardarla. Fabio, Fabio Armao, eh, so che hai, hai come dire, un po' di osservazioni in generale sul libro, vogliamo partire, partire da lì e poi i temi ovviamente saranno tanti no? perché c'è la proiezione ucraina ma non solo perché il libro parla anche di certo, molto altro. Certo. Allora, eh, intanto appunto, il, eh, devo dire, eh, questo libro è un libro, io lo definirei un libro impegnato, un libro anche schierato diciamolo, però per niente ideologico, e questa è una cosa abbastanza sorprendente. Se voi lo leggete dalla prima all'ultima pagina vi accorgerete facilmente che ha una logica molto stringente, argomenti molto forti, ed è molto ben supportato sia con una serie di eh, riferimenti storici, ma anche teorici, di teoria delle relazioni internazionali. Quindi devo dire, io l'ho anche apprezzato, visto che facciamo lo stesso mestiere, anche come una difesa del mestiere che facciamo abbastanza dileggiato, diciamo, negli ultimi, negli ultimi decenni. Quindi l'ho apprezzato molto da, da questo punto di vista. Poi ci sono degli aspetti che non condivido del tutto. Eh, come sai, eh, per esempio, quest'idea dell'ordine dell liberale, della forza dell'ordine liberale, che è poi uno dei punti, degli elementi cardine di, di della tua argomentazione. Io sono molto più scettico, non che tu non sia critico, perché l'altro aspetto, devo dire, interessante di questo libro è che non fa sconti a nessuno, per cui ci sono anche pagine molto critiche nei confronti delle democrazie, degli Stati Uniti, dell'Europa e così via. Però, allora, io sono partito leggendo questo libro con un approccio molto critico nei confronti di quest'ordine liberale. Dico, sì, è vero, eh, noi effettivamente, noi europei, Abbiamo vissuto in pace gli ultimi quasi 80 anni eh, di vita, ma di guerre ce ne sono state. Abbiamo avuto come umanità eh, un momento, una finestra di opportunità straordinaria che è stata l'89, il crollo del muro di Berlino, eh, il, la fine del comunismo. Beh, questa occasione non l'abbiamo saputa cogliere per niente. Cioè, si poteva pensare che da quel momento in poi avremmo assistito ad una ad un progresso costante e luminoso delle democrazie in realtà non è stato così e adesso ci ritroviamo in una situazione altrettanto, altrettanto ri rischiosa. Poi ri sono arrivato alla fine del libro e dico, beh, comunque è vero, l'ordine liberale non è poi così liberale, tanto per cominciare, non è poi così ordinato, però, signore, tutto quello che abbiamo e quindi effettivamente tutto ciò a cui possiamo eh, aggrapparci per evitare di cadere eh, nuovamente in una situazione effettivamente conflittuale tra, di conflitto tra le grandi potenze. Quindi mi verrebbe da chiederti, ma tu come spieghi eh, questa incapacità di cogliere la finestra di opportunità? Cioè che cosa è successo dall'89 in poi che invece di condurci verso una, una situazione più pacifica, ma nel senso anche... Globale ha trasformato i conflitti, e qui veniamo poi al, al tema vero del, del libro, che è la guerra, cioè come è cambiata la guerra? Perché non è scomparsa e come è cambiata? Di sì, direi di sì. <ride> Scherzo, no? il, beh, intanto lo, ti risponderei perché non si, bisogna scambiare il successo con l'onnipotenza. Cioè, la guerra fredda è finita nel nell'89 con qualcuno che ha vinto qualcuno che ha perso. Nel 91 poi sapete, no? Potete mettere il traguardo più o meno dove volete. E questo è un fatto. Probabilmente l'illusione è stata quella di pensare che questo consentisse di chiudere la partita una volta per tutte: non con il totalitarismo e con per dire la Fukuyama, con l'alto grande comunque l'altra grande interpretazione progressiva della storia, no? Perché a volte poi ci dimentichiamo che, nonostante l'Unione sovietica, nonostante il fatto che il marxismo sia finito nelle mani dei russi, che faccio fatica a trovare una cosa più... Su questo Marx aveva ragione, cioè, è quasi un ossivoro, cioè, perché il marxismo è una, è una filosofia comunque di speranza, di, di evoluzione, di progresso, la cultura russa è una cultura introversa, no? I russi riescono a sentirsi persino defraudati persino quando vincono, cioè i russi si lamentano dopo il 1815, dopo il concorso di Vienna perché non hanno avuto abbastanza, si lamentano dopo il 1945 perché non hanno avuto abbastanza, figurati dopo l'89, quando ne hanno avuto abbastanza, infatti sono crollati. No? Per cui secondo me c'è un po' questa quest idea dell'onnipotenza, dell che è stato un po' un, un, un nostro errore, pensare che una volta chiusa quella partita, allora fossimo in grado di disegnare il mondo, non funziona così, eh, le sfide si aprono continuamente. Eh, potrei dirvi che è un po' come navigare: no? navighi e non sei mai in porto. Quindi, a un momento c'è bonaccia, a un momento c'è condizioni avverse, ma tu devi navigare comunque. Non è che dici: Ecco, siamo arrivati, non sei arrivato mai. Oppure, se volete un'immagine più carina, vi ricordate quelle, quei nastri a rullo? dei bambini, quando noi eravamo genitori giovani, che c'erano queste cose che un po' a manovella, la strada che si avvicinava con le macchinine, no? Zzz, la strada infinita, cioè ecco, non finisce mai. Forse ci siamo un pochino persi su quello. E poi c'è stato sicuramente il fatto che, al mutare di una situazione, mutano anche i rapporti di forza tra gli interessi, tra gli attori. Quindi quegli attori che, dentro lo schema della guerra fredda, avevano un'area, una, una, un, un, un raggio di prospettiva, di capacità di intervento di un certo tipo, venuta meno quella condizione, espandono la loro capacità di intervento e prevalgono su altre cose. Dopo, io sono convinto che è vero, noi abbiamo perso un po' di opportunità, ma la Russia non è che, che poteva salvarla noi, per così dire, no? Cioè, io penso che il problema della Russia sia, una, sia la Russia, cioè, un paese di 11 fusi orari che ha il problema di essere accerchiato dagli altri, quanti fusi orari hai bisogno per stare tranquilli? Cioè, non so, Se sono 24, tenendo 12 mi sembrano sufficienti, mm. dire, no? perché altrimenti ogni momento capisco la soggettività, no? eh, ma le grandi invasioni, ho capito, cioè, noi ci abbiamo avuto gli uni. altri, no? cioè, è un continuo, questo mi sembra che sia un elemento deficitario della, della loro visione, poi questo senso appunto sempre di questa specificità, No? i russi sono differenti. Io che ero, cioè, quando ero bambino, ragazzino, mi ricordavo che c'era ancora il franchismo in Spagna e chi se lo ricorda diceva Spagna è es differente per giustificare il franchismo. Quindi ogni volta che c'è qualche schifezza in giro ti dicono che quella è differente, no? perché è la nostra cultura, il nostro specifico. Eppure per quel poco che ho girato il mondo io non ho mai visto nessuno che non la libertà. Ma poi magari la può declinare diversamente, ma... L'essere costretto a vestirsi in un modo, pensare in un modo, mangiare in un modo, non fa piacere a nessuno. Io non, non conosco nessun popolo nel suo complesso che dice, bello cos'è, servi tu? Dai, mi due, due porzioni. Mai visto? Cioè. Allora a me sembra che invece uno dei problemi della Russia sia proprio che non, questa incapacità di distaccarsi dall'aspettativa dalla, dall dell'arrivo del Salvatore. Chi lo sa? Magari ha a che fare anche con la religione, non, con questa incapacità di liberarsi. No, da, da, dall'incombenza, dalla trascendenza, per cui prima c'era il Dio, poi c'era il Partito Comunista, poi c'è Putin, domani ci sarà un'altra roba di questo genere. Sempre che aspetti qualcuno che scende ti salva. E quando amico mio non ti salva nessuno, per cui rimboccati le mani, che nuota. Ti, ti chiedo una cosa, l'hai citato poco fa, la insomma, caduta del muro di Berlino, fine dell'Unione Sovietica. Nel libro parli di un tema che è molto presente nel dibattito pubblico italiano e occidentale, mi sembra, da quando eh, è scoppiata la guerra in Ucraina e forse anche da prima. Cioè l'idea che quello che stiamo vedendo, quindi il ritorno della guerra in Europa, si debba in realtà alla minaccia, no? che la, la Russia ha percepito a fronte di quello che è definito l'espansionismo della Nato nel, nell'est Europa. Tu nel libro eh, insomma neghi questa, questa visione, dici che è un'idea che non sta in piedi e che negli ultimi 30 anni insomma, tutti i paesi che uscivano dall'esperienza dell'Unione Sovietica hanno scelto di stare con l'Occidente, con la Nato, con l'Unione Europea. Eh, però questo è un, è un, è un motivo, diciamo, un'argomentazione molto forte nel dibattito pubblico. Ti chiederei allora di spiegarci un po' meglio perché secondo te non sta in piedi. Ma sì, allora io penso che, a parte che nel nostro dibattito pubblico, tu sei un esperto di sondaggi, per cui insomma c'è... Cioè, non solo, chiaramente. Se non sarebbe qua, ma il... il, il um, Può dirlo meglio di me, ma insomma l'imparaticcio, diciamo così, no? Del, del dibattito pubblico italiano è... è da un lato un cinismo ribottante. E no, perché quelli sono forti, la vita è fatta così, i forti vincono, i deboli perdono, è brutto, eh? ma è la vita. No, queste rassegnazioni... Ed è un pezzo, no? E quindi, no, i discorsi che, si, che facevano all'inizio, dicendo gli ucraini sono troppo deboli, meglio che si arrendano subito, chi glielo fa fare? D'altra parte gli italiani, Franza o Spagna, Magna, no? Poi dall'altra parte, a corollare di questo ragionamento il mondo è un mondo cinico è brutto più cattivo eh? poi però è certo noi siamo diversi perché poi il concetto è questo noi siamo diversi quindi il mondo è fatto così così ma noi invece siamo nobili quindi che facciamo noi siamo pa pace per la non violenza con un, con un livello poi di conoscenza delle cose da mh, quello che diceva la mamma quando eravamo piccoli come livello di profondità corri ma non sudare, tu ricordi? Gioca, ma non ti sporcare. Che come dire, eh, scusa, uno va in tilt, no? Allora questa idea, no, perché eh, la guerra, b -b basta smettere di farla la guerra. E eh certo, ma come mai ci abbiamo pensato prima? Oh, ma dai però, due milioni di anni che c'è la guerra, ed era così semplice la soluzione. Invece, questo è un paese che gli piacciono le cose semplici, no? Poi arriverà mammona e ti cambierà l'anima, la pensiero, e tutti diventeremo e tutti vissero felici e contenti. Allora, questo è un pezzo d'aspetto, secondo me, no? veramente una roba raccapricciante. Questo mix di nobili no? ideali conditi con i più piechi opportunismi. Ma io ciò, In Italia della guerra si è parlato principalmente per le bollette del gas. Oh, se non c'era il caro bollette, la guerra sarebbe uscita all'inizio del campionato del mondo, anche se non c'è l'Italia che gioca, o comunque con il nuovo governo, o anche forse con l'inaugurazione della stagione 9 del Grande Fratello, VIP, no? Cioè, non, non gliene frega niente a nessuno, voi ascoltate i dibattiti e, e non c'è un, una sincera partecipazione al dolore di un popolo, non c'è. Ma insomma, anche questi ucraini, ma basta e dai. Io, io ricevo messaggi di gente che mi dice: sì, ma anche gli ucraini. E tu dici, ah, beh, facciamo così, vengono a casa tua, ti stuprano una figlia, ti portano via un pezzo di casa e tu dici, sì, ma anche lei, signora, ma insomma, no? Cioè questa idea poi che a uno stupro si risolve il problema con un matrimonio riparatore senza il consenso della vittima. E se glielo dici, dici, no, però è un po', un po', è un po' cruda così. No? Però il concetto è la pornografia del dolore col bollino sulla faccia abbiamo risolto tutto. Berli... 18 anni, sui siti pornografici, avete presente che scrivono, lo so cosa sapete, no? Appena 18 anni, così, c'è cioè la, la, la, la, la liberatura legale, beh, ce l'ha scritto, quindi non potevo sapere che non fosse vero, perché questo è il punto, no? Sapete che l'Italia è il più grande consumatore di porno, no? Ed è anche il più basso consumatore di sesso dal vivo, perché ormai ci si sta abituando, dice, ma perché non fare fatica, a fare conoscenza, simpatico, lavarmi, ma neanche col tutone, va bene così? Hm? Allora, dal punto di vista di ricostruzione storica, la cosa che ti sconvolge è che dici, vabbè ma eh, l'espansione della Nato, come è successo? Cioè mi è caduta la bottiglia dell'olio, si è allargata la macchia? No? C'è stata una regia? No, ti spiego, cioè quelli che sono usciti dal dominio sovietico hanno detto come posso fare ad avere meno probabilità di avere i russi addosso? Tra cinque anni entro nell'Unione, entro nella Nato. Semplice. Quanti dei governi e dei popoli che hanno avuto istituzioni democratiche hanno scelto la Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica? La risposta è zero. Allora, anche una persona ottusa verrebbe in mente di chiedersi mm, strano questo fatto, come sarà successo?» Ed è successo che le persone scelgono. Una cosa che mi ha sempre irritato è che quando si parla dell'Occidente si fa sempre «No, ah, Occidente, però insomma, cioè, l'Occidente». Invece quando si parla di, di lituani, gli estoni, gli ungheresi e quant'altro, la distinzione tra popoli e governi torna sempre. Eh, ma sono i governi che hanno fatto quello, mica i popoli. Invece quando riguarda l'opposto è l'Occidente che si è espanso. Allora non sta in piedi, oltretutto dal punto di vista storico, e concludo, per chi ha vissuto quegli anni, si ricorda benissimo che l'espansione della Nato è successiva alla guerra civile di Jugoslava. E la preoccupazione principale era, ok, qui succede un casino su scala continentale, paragonabile a quello che è successo in Jugoslavia. Da Stettino, diciamo così, dal Baltico fino al Mar Nero. Come si fa a evitare questo? E le cose che io sento dire, eh, eh ma c'era stato un accordo verbale tra russi, anzi tra sovietici e americani, sulla non espansione della NATO. Certo, ma nel frattempo c'era stata la riunificazione tedesca, la scomparsa dell'Unione Sovietica. E tutti questi soloni che dicono, no, perché l'Unione Sovietica? Ma lo io che è scomparsa perché gli amici di, di Putin, cioè nel senso quelli più vicini a lui, il KGB, il ministro della difesa, il ministro de, de, degli interni, il vicepresidente sovietico, il primo ministro sovietico, il, il vice primo ministro sovietico, avevano fatto un colpo di stato militare nell'agosto del 91 contro Gorbaciov per impedire di tentare quella cosa incredibile, ma che tutti avremmo spiegato potesse succedere, della trasformazione nella continuità dell'Unione Sovietica in un'unione davvero democratica e federale, impiegli questo, e ripristinare lo status quo ante. È quello che ha provocato il disastro. Allora non, non si può sentire che adesso è la NATO che abbaia i confini d'Europa. Ma va là, cioè adesso va bene tutto, ma se no diventa che allora, no? Mi spiego? Cioè, allora anche gli argentini, povere bestie, erano gente, volevano solo riunificare le Falkland, Malminas contro l'Inghilterra, non era un regime di fascisti che si è inventato una guerra per, contro l'Inghilterra per distrarre da, da, dalle madri di maggio, dalla gente buttata dagli aeroplani. Allora è questo che ti dici, ok, ma dove stiamo vivendo? Mi spiego, cioè, noi abbiamo tanti difetti, ma per carità di Dio, però detto ciò non si può andare con tanto al chilo. Una delle cose che mi ha fatto scrivere questo libro era l'irritazione soltanto al chilo guerra, respira profondo, guerra, quindi cosa si fa? Invece di fronte alla guerra come se dicessi cancro, cancro, La si fa in radioterapia, o si, fa, si, si opera, cioè è, è brutto, è spaventoso, ma cosa fai? Invece questa idea che le guerre sono tutte guerre, che non è così, Dopo tu puoi fare, come il mio l'amico Fabio, no? delle classificazioni attraverso la, la diversificazione che hai fatto all'inizio. Distingui e poi rifai classi di cose comuni. Non può essere un, un, un generico. E concludo su questo. L'altro giorno c'è stato questo codice di erita, sondaggio, non so come si chiama, inchiesta. Fa impressione, cioè i tre quarti degli italiani hanno paura. Della guerra, di essere nella terza guerra mondiale. E il 65% ha paura che ci sarà la guerra nucleare. Poi le metti insieme al fatto che i 4 quinti, piuttosto che doversi fare un cambiamento nella vita, rinunciano a cambiare anche a fronte di una prospettiva di carriera in cambio, e capisci che paese è. È un paese che gli vanno bene nel predicatore, del sabato, della domenica, del venerdì, chi sia sia. Dici, eh, però, è perché, è bene, ecco, questo, questo è il paese, è un paese che fa fatica a pensare, è un paese che fa fatica a ragionare, è un paese che ha bisogno di sentirsi dire, ma tu no però, bravo, tu sei bravo, è vero, il mondo è terribile, ma tu sei un bravo bambino. Questa è la cosa sconvolgente dopo, 70, dopo tre generazioni di istituzioni democratiche, ma penso che sia il frutto del disinvestimento sistematico sull'istruzione. Cioè se un popolo continua a dare ignoranza, ignoranza, ignoranza, da maniera che Massima in fondo va bene, no? Ecco, cioè, questo è stato il popolo più vaccinato e con più Novax contemporaneamente. Ma allora, che cioè, no, fa impressione, no? Posso Vai, agganciarmi perché hai fatto, citavi Gorbacov, allora eh, io allargo un po' la prospettiva, e dico sì, noi italiani non siamo un granché, ma neanche l'Europa. Io ricordo che in quei giorni, per esempio, l'Europa si ha messo niente ad abbandonare Gorbachev e a salire sul carro di Yeltsin, anche se si sapeva già che, insomma, il personaggio non era particolarmente eh, affidabile, così come l'Europa non si è minimamente fatta scrupolo di interloquire con Putin pur sapendo che era un oligarca eh, di un regime autocratico. Insomma, fino al giorno della, dello scoppio della guerra lui e tutti i suoi amici, appunto, gli oligarchi, ma viaggiavano tranquillamente, investivano, facevano e continuano, peraltro, a fare i loro investimenti nella, nella City di Londra. Eh, cioè, è stato comunque adottato come partner. Faccio questo quest esempio perché c'è un'altra chiave di lettura che io trovo anche rilevante e persino più inquietante, che è la, la chiave di lettura è diciamo così, economica, il mercato, il mercato della, della guerra. Allora qual è il problema? Il problema è che comunque eh, finché Putin è rimasto, diciamo, entro i margini, il fatto che lui gestisse comunque il suo potere in modo assolutamente repressivo nei confronti dell'opinione pubblica era comunque compensato dal fatto che faceva grossi investimenti, dava ovviamente il gas alla Germania, eccetera, però il dato più di fondo è che noi per esempio continuiamo, noi europei in genere, continuiamo a eh, bastonare i migranti che arrivano sulle barchette dal, da, attraverso il Mediterraneo rischiando peraltro la vita, ma non diciamo nulla sul fatto che Malta vende i passaporti europei, per esempio agli oligarchi russi. Allora, eh, quello che io trovo a volte ancora più ipocrita è adesso scoprire che in qualche modo abbiamo un nemico alle porte, ma quel, quel nemico era già dentro, eh, quel nemico era già entrato attraverso appunto i meccanismi economici nei, nei nostri sistemi e non ci siamo fatti alcuno scrupolo di, no, questo, di accettarlo. Su, su questo tu hai perfettamente ragione, sull'aspetto economico, e ci sono due, due dimensioni secondo me, una, una dimensione è quella che tu citi e su cui io sono d'accordo, cioè del pecuniano knowledge, no? Certo. E quindi come diceva Leni, se ricordo bene, i capitalisti venderanno ci venderanno l'ultimo pezzo di corda con cui li impiccheremo. Per cui non c'è dubbio che la, la, la, la profittabilità è la short view no? cioè, che, che domina le nostre vite. E, e, e, e non c'è dubbio che all'interno di questo sistema economico finanziario globale esistano tipi di capitalismo diversi, che noi abbiamo sottovalutato la pericolosità di quel tipo di capitalismo perché, per i legami che ha con il potere. Cioè, per il fatto che un capitalismo ha servito agli interessi della, della, della cricca politica che comanda, che è un tutt'uno con quello, noi abbiamo altri problemi, chiaramente. Noi abbiamo problemi che il capitalismo si mangia la democrazia, si mangia la politica per alcuni aspetti, no? Allora, non è neanche la politica si mangia il capitalismo. Per cui apparentemente parliamo della stessa cosa, ma stiamo parlando di cose diverse e non abbiamo gli anticorpi, cioè non capiamo che questi sono cavalli di troia dentro i nostri sistemi economici. E mentre noi qualche attenzione verso Musk, Bezos e qualche altro di questi fenomeni ce l'abbiamo, perché li riconosciamo comunque, anche se possono piacere, ma li riconosciamo, siamo molto meno, più in difficoltà a capire che Huawei piuttosto che Gazprom sono semplicemente emanazioni del potere, fino a quando poi la, la risorsa economica non è utilizzata come un'arma. Allora diciamo, ah caspita però, gli stavo passando i bastoncini per mangiare eh, il poke e mi, mi li tira in testa. Dall'altra parte però, eh, secondo me, eh, non è questione di ipocrisia, è questione di eh, coerenza, cioè, perché altrimenti Fabio, l'alternativa che tu proponi appunto è esportare la democrazia o essere in guerra con il mondo. A me francamente, dico, come Putin governa i russi, posso dire la verità? Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Cioè, io sono, mi spiace per i russi, ma è un problema dei russi che hanno Putin. Dov sono loro che devono scroll scrollarselo di dosso, non riescono. Mi dispiace tantissimo um umanamente, ma non ho un problema che posso risolvere io. Non sono stato capace di risolvere il problema dell'Afghanistan, risolvo il problema della Russia. Non scherziamo. Quello che mi interessa è che la Russia non manifesti aggressività nei miei confronti. Poi i russi si, guarda, si mangiano tra di loro. cioè Finché fanno tra di loro, possono andare avanti tutta la vita. Sono loro che devono risolvere il problema. Quando aggrediscono l'Ucraina è diverso, perché l'Ucraina è uno stato indipendente minano l'ordine internazionale, loro, loro hanno firmato un trattato internazionale di rispetto di quei confini in cambio delle consegne, de, della consegna delle armi atomiche. Per cui io sono favorevolissimo al fatto che Putin se ne vada, ma non posso essere io a fargli processo, a, fare, a facilitare questo processo, sono favorevolissimo al fatto che ci sia un tribunale internazionale, un tribunale penale internazionale su, sui crimini di guerra dei russi, sono favorissimo al fatto che von der Leyen abbia detto sai che c'è bello... Vladimir, guardami negli occhi, 300 miliardi di dollari, blu blu blu, li useremo per, per rimettere a posto l'Ucraina che tu hai distrutto. Ti faccio male, dove ti fa più male? Ma io non posso essere al posto dei russi e mandare via Putin. Vi piace Putin? Ah, eh, vici miei, cioè, questo è il limite del discrimine. Voi siete di là e noi siamo di qua. Mi spiego? Cioè, io sono convinto che i principi siano importanti, ma sono anche convinto che i processi siano nazionali, autoctoni. E non possiamo neanche, secondo me, nasconderci dietro alla variabile economica come variabile indipendente esplicativa di tutto, perché non è così. I russi hanno un sistema politico che fa schifo. E quando noi abbiamo mollato Gorbachev, abbiamo mollato Gorbachev dopo che loro, i russi, hanno fatto cadere Gorbachev. E a quel punto l'unica alternativa era Yeltsin, perché c'era o Yeltsin o i militari. Non è che c'erano altri. E a quel punto abbiamo preso il male minore. E con tutto quel male che si poteva di Yeltsin, ce n'è da dire, però Yeltsin stava democratizzando la Russia. Putin, da quando ha preso il potere, ha fatto arretrare il processo di democratizzazione. Per cui appunto io penso che noi non possiamo avere il senso di colpa perché non siamo onnipotenti. No, no, ma non parlavo di, di senso di colpa, parlavo appunto piuttosto di... Eh, di, di ipocrisia cioè, perché ripeto, è ipocrisia? ma perché comunque del come dicevi tu il, il, si accettano tranquillamente gli investimenti de, della Russia si accetta che gli oligarchi acquistino gli immobili nel, nel centro di, di Londra che comprino i panfili e, il, e questo qual è il Posso problema? proporvi, certo. no, proporvi una, una domanda perché molti osservatori vedendo ad esempio quello che è accaduto in Germania no, da, negli ultimi vent'anni hanno detto i tedeschi legano economicamente a sé la Russia per evitare no, che la Russia abbia delle strane idee dal punto di vista del de, de, de, dell'aggressività verso l'esterno. Non ci convince questa lettura? Cioè non poteva essere un modo legarsi economicamente alla Russia per evitare che... Ma le cose stanno insieme nel senso che non c'è, eh, eh, come tutti noi sappiamo nei fenomeni sociali non c'è la causa, la madre di tutte le spiegazioni, ma figurati te, ci sono 10, 12, 15, 3, 7 possibili cause, gli metti accanto delle percentuali e il totale fa più di 100, proprio perché non puoi, non puoi andare a misurare davvero, quindi ragioni per probabilità, ragioni per argomentazioni, per coerenza delle, no, tra variabili diciamo, indipendenti, variabili dipendenti, sapendo che quello che conta sono le variabili intervenienti, che sono quelle che fanno saltare tutto il quadro, per così dire. Tu lo sai che ci sono, non sai quali sono, cerchi di stimare, cerchi di capire, e che poi tu lo faccia quantitativamente, lo faccia qualitativamente non cambia niente, sei sempre lì a cercare di capire qual è la spiegazione che sta in piedi. Detto ciò, secondo me ci sono le due cose. Cioè, da un lato, non c'è dubbio che tutta la strategia dagli anni 90 in poi, da Clinton in poi, è stato quello di no, engage, cioè coinvolgere la Cina, la Russia attraverso una, una, un aumento dell'interdipendenza economica nella convinzione che questo aumento dell'interdipendenza avrebbe fatto salire il costo della rottura dell'interdipendenza e quindi avrebbe dissuaso da rompere. Eh, è stata una sopravvalutazione della capacità uniformante del mercato, questo è molto liberale paradossalmente, quindi molto poco complotardo, diciamo così, molto liberale, molto coerente con i presupposti della filosofia liberale, e però anche una filosofia di successo o di successo relativo non vuol dire che sia appunto onnipotente. Cioè, il liberalismo è il massimo che abbiamo, ma non è che è la scienza in fuga, non è la versinità della Madonna, no? Cioè, voglio dire, no, <ride> che comunque... <ride> no, voglio dire, cioè... È la miglior filosofia che hai, però non è che eh, dici allora la so, no, sai che procedi per tentativi ed errori e tra 50, 100, 200 anni o 70 anni o 30 minuti queste cose saranno da rivedere, fa parte del, prog del progresso scientifico. Però contemporaneamente tu sai che accanto a questa roba qua, quindi magari un, un limite di questo, c'è stato un deficit di comprensione della natura degli, sta degli stati autoritari contemporanei cioè probabilmente la Cina, la Russia, oggi, sono molto diversi dai autoritarismi post-totalitari che sono codificati nei manuali di scienza politica. Forse assomigliano di più ai dispotismi di cui parlava Montesquieu. Cioè forse c'è una categoria nuova di regimi politici che quindi essendo diversa da quella che abbiamo in mente noi, reagisce in maniera diversa agli stimoli. Perché io ti tocco qui, convinto che sia la spalla, invece è linguine. Oddio! No? So. Penso. Eh, <ride> e l'ultima cosa che volevo dire è, e poi certo ovviamente c'è anche poi l'interesse privato all'interno dei de, de grandi movimenti per cui Schreuder, quanto è contato Schreuder della sua corruzione nel portare la Russia dentro il circuito tedesco certo dall'altra parte si può dire che la Germania ha sempre avuto la preoccupazione di avere buoni rapporti della Ru, con la Russia dai tempi in cui la Germania era la Prussia di Federico il Grande No? E poi hanno combattuto tante guerre, hanno combattuto i prussiani e i tedeschi contro i russi, ma sempre con la preoccupazione che non dovessero combatterle e che bisognasse cercare di aversi amici, averli buoni. E in nome di questo hanno fatto anche tanti errori. E poi c'è Merkel, la persona con la più bassa qualità di visione europea che sia mai stata prodotta nella storia della leadership europea. Io sono anni che scrivo che è scarsa la Merkel, che è stato un danno permanente. Merkel si è inventata la crisi del debito greco per mettere sotto controllo l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia, cioè ha usato la moneta comune per, per distruggere, e ha distrutto la, Greca, la Grecia per cercare di tenere sotto controllo l'economia del sud dell'Europa, scientemente, perché non c'era ragione al mondo per poter dire che la crisi del debito greco, la Grecia, che forse è la Lombardia è il doppio, non lo so. cioè La Grecia, cos'è la Grecia? Ah, la Grecia. Chiamo io, no? Eppure, cioè, è stato detto che avrebbe distrutto l'euro, la Grecia. Yeah. Non fa ridere, cioè, nel senso, ma neanche se avessero fatto i numeri falsi tre volte tanto, eppure questo è stato detto. E poi chi lo sa, se Merkel era solo una ragazza venuta dalla dall est, della Germania Est, e quindi non socializzata all'evoluzione culturale tedesca che c'è stata nella Germania Ovest, perché la, la cultura tedesca al di, là, al di qua dell'Elba nel Novecento non è stata la cultura tedesca al di là dell'Elba. O forse chi lo sa, magari tra 50 anni scopriremo qualche, qualche pizzino in cui capiremo mm. che Merkel non era solo un po' ottusa, e non era solo un po' dell'Est, ma magari era anche un po' qualcos'altro, vedremo. Eh, Fabio Armao, abbiamo parlato poco di pace finora, no? Eh, il posto della guerra... È stato il posto della pace, eh, dice Vittorio Emanuele Parsi nel libro, e una cosa che, che, che osserva, eh, osserva l'autore nel libro ha a che fare con la logica che viene definita del pacifismo assoluto. No? Quello che, che, che dice Vittorio Emanuele Parsi è che il pacifismo assoluto è incoerente rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza delle democrazie e quindi contribuire alla pace universale. Eh, come lo vediamo? Il, cioè, intanto ha senso parlare di pacifismo eh, di pacifismo assoluto c'è del, come dire, anche nel discorso pubblico eh, prima diceva Vittorio Emanuele Parsi la richiesta di pace, come la dobbiamo leggere? La dobbiamo leggere come effettivamente un contributo alla risoluzione del problema o come uno slogan che poi non ha davvero sostanza e contenuto reale? Ma Devo dire, su questo sono totalmente d'accordo con, con Vittorio con quello che scrive, cioè il, il nostro in genere nel dibattito italiano il pacifismo ha una connotazione molto ideologica e molto poco metodologica diciamo così, il che eh, perché tutti ovviamente siamo favorevoli alla pace, al pacifismo, dopodiché però l'unico strumento che abbiamo è proprio quell'ordine liberale di cui parla Vittorio nel, nel, nel libro, che poi vuol dire tutto quello su cui possiamo contare è il metodo Democratico. Allora, quello che io osservo e ogni tanto contesto è il fatto che noi come Paesi democratici, che badate bene, abbiamo avuto dei privilegi straordinari, tra, il, tra i quali appunto la possibilità di vivere in pace per più di 70 anni, che è una condizione che la quasi totalità dei Paesi dell'Africa, per esempio, non, non conoscono, non hanno mai conosciuto nella loro, eh, nella loro esistenza. Allora, il problema qual è? Noi abbiamo imparato che la democrazia, più ancora che dei valori, è un metodo, sono quelle istituzioni di cui appunto parla Vittorio nel libro, che è una cosa lunghissima da costruire, eh, sono ancora estremamente, come dire, inefficienti, inefficaci, per esempio a livello internazionale, funzionano già un po' meglio, ma neanche benissimo a livello interno. Bene, però questo metodo poi lo devi effettivamente applicare. Allora, l'altro problema grosso eh, dei paesi democratici è che non hanno mai saputo, lo dico in una battuta, vendere bene il loro prodotto, cioè vendere bene la, la democrazia. Eh, chiedetevi perché, per esempio, eh, il nostro modello di, di regime, le nostre democrazie non sono attrattive per tante culture diverse dalla nostra. Volendo esagerare, appunto, se pensate alle teocrazie modello iraniano, vedono la democrazia come un sistema corrotto, eh, privo di valori, eccetera. Questo è un problema loro, come diresti tu, cioè è un problema delle teocrazie, ma è un problema anche nostro, perché evidentemente non siamo mai riusciti a vendere bene il nostro prodotto e non siamo riusciti a venderlo bene perché l'abbiamo in realtà applicato con troppa discrezionalità. Allora, eh, per costruire la pace l'unica possibilità che vedo, ma mi rendo conto che è altrettanto utopisico, è quello di dire, beh, cominciamo per esempio ad applicare dei sistemi democratici anche nelle relazioni col sud del mondo, che è un tema che tu tratti anche nel libro. Cioè noi parliamo sempre appunto, siamo tornati a parlare nuovamente di est-ovest, cioè della contrapposizione fra... Democrazie e queste nuove questi nuovi autoritarismi anche su questo sono d'accordo con te non c'è un ritorno al passato non, eh, non possiamo confrontare il regime di Putin con il totalitarismo nazista non, sono due cose completamente diverse è cambiata la storia sono cambiate le istituzioni è cambiato il, il, il sistema internazionale eh, io parlerei penso a Putin mi viene in mente una nuova categoria che è l'oligarchia assoluta cioè che è un misto delle vecchie monarchie ma in tempi di di globalizzazione. Ma detto questo, il, il problema tipicamente, specificamente nostro dei paesi occidentali è che noi non abbiamo mai guardato al sud e non abbiamo mai pensato di cercare di cominciare ad applicare i metodi democratici anche nelle relazioni con questi paesi. Eh, prima si parlava appunto uh, de, dei legami, delle relazioni tra la Germania, la Russia, il problema del gas, eccetera. Allora, non dimentichiamo mai che la grossa differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti è che l'Europa non ha risorse, non ha risorse naturali. Allora, queste risorse, che siano le terre rare, che sia il petrolio, eccetera, devono andarle a prendere all'estero. Questo eh, quindi in parte contribuisce a spiegare il cinismo nei confronti della, della Russia, in particolare da parte della Germania. E spiega anche le relazioni che, che l'Europa, in particolare, in questo anche gli Stati Uniti, hanno sempre intrattenuto con i paesi del sud del mondo. Insomma, l'Africa è un serbatoio di risorse che vengono metodicamente eh, e spietatamente eh, saccheggiate e ripagate molto poco. Allora, probabilmente, se volessimo cominciare a ragionare in termini di, di pace, potremmo cominciare, per esempio, banalmente, con pagarli un prezzo un pochettino più equo rispetto a quello, anche qui è poco più di una battuta, ma, ma hai ragione, per ragione un'idea. Allora, anche su che mentalità su una cosa. Faccio un esempio di un paese che non gode di buona stampa, giustamente, la Svizzera. Ditemi qualcuno qui è simpatica la Svizzera. Vabbè, qualcuno, però pochi siete, vi rendete conto, ok? No, però la Svizzera in genere è un posto apprezzabile per, no, perché è pulito, si può mettere i soldi, così si mangia male, però non importa. No, però la Svizzera cosa fa rispetto al problema del riscaldamento globale? La Svizzera inquina poco, non ha grandi industrie manifatturiere, sono abbastanza evoluti sui sistemi tecnologici, per cui loro pagano, hanno deciso, stanno, di dare dei soldi ai paesi poveri che inquinano molto. Quindi senza fare tanto bidibum, bidibum, grandi discussioni, hanno detto, vado no, da Svizzera che non ti aspetti, no? Noi mettiamo dei contributi ai paesi che non sono in grado di decarbonizzare perché sono molto poveri, ci mettiamo, paghiamo noi la bolletta. E il nostro contributo alla decarbonizzazione. Senza chiedersi, eh sì, però se inizio io poi quell'altro non inizierà, allora io aspetto per ultimo perché tu sei penultimo, no? Eh certo, però i russi e invece i cinesi, gli americani, gli indiani e compagnia cantante. Noi facciamo questo, tanto possiamo permettercelo, no? Non è che gli svizzeri trovano i soldi, sono i tombini, e gli svizzeri sono molto attenti ai soldi. Ci lavoro in Svizzera, vi posso assicurare che sono straattenti ai soldi. però hanno detto è una cosa razionale. È un modo di applicare, se vuoi, il metodo sì. democratico verso l'esterno, no? di concepire una comune comunità umana. Ci puoi arrivare anche dalle banche svizzere, dal capitalismo più di corto respiro che possa immaginare, quando dici idealista come uno svizzero, adesso eh, capisco che gli piace la Svizzera, però. Non si dice tendenzialmente, no? non è la prima associazione che ti viene in mente, no? Eppure si può fare. Allora, no? è, è proprio questo. Su questo sì che ci può essere un cambiamento di mentalità. Sulle cose in cui tu intanto ci metti del tuo. Ecco, quello che dà fastidio del, del, del, del, tante volte dell'atteggiamento italiano è che è tutto questo velleitarismo di grandi sentimenti, però quando poi si paga, beh, si paga la romana ma se si può si paga la cinese, cioè io mi alzo, vado via, pagate voi. No, cioè, è questo che ti, fa, che ti fa veramente cadere le braccia, perché se non inizi con l'esempio non va da nessuna parte, e quindi dovrei prendere lezioni dagli svizzeri, poi sono di Milano, per cui sono, la cioè, Svizzera è proprio vicina, proprio il dolore fisico quando vedi la Svizzera, cioè. No, Quindi è questo che è grave. Beh, la Svizzera ha anche tanto di cui farsi perdonare. Eh, vabbè, ma chi non? Non abbiamo questo, questo capitolo che c'è tua moglie. Sto scherzando, chiaramente.